allora buongiorno da Italia Zulu 4 Victor Cabec Sierra vinco quasi sempre e quasi che mi frega in compagnia di Italia Whisky 4 Delta Zulu Kilo eccezionalmente eccezionalmente in direzione attivazione sotto per descrivervi il personaggio narrerò una vicenda di anni e anni fa io ragazzino 12 anni, acquistai un, un baracchino un cb. Quest'uomo qua al mio primo QSO, io persona educata, dissi ciao, io mi chiamo Alessandro, te come ti chiami? La risposta fu: Io non mi chiamo mai, mi chiamano gli altri. Vabbè, e poi ho deciso di continuare. Vabbè. Saluto il 73. Allora, da Monte Sant'Antonio Italia Eco Romeo 0,75, eh, solito setup, antenna di polo B-Banda, messa in questo spiazzo qua per il taglio legna. Ringraziamo Italia Whisky 4 ZK Delta Zolo Pilo che mi ha dato un passaggio e quindi praticamente questa volta a piedi ho fatto 5 metri, forse. Eh, L'antenna va bene. A un del vero lo Xiegu all'accensione mi ha dato un piccolo problema software. Si è acceso e non compariva niente sullo schermo. Non è una cosa simpatica. Adesso ditemi se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema che è possessore dello Xiegu. Da Italia 14 Victor Capexierra vinco quasi sempre, quasi che mi Attivazione sotto Italia Eco Rome 075 73 Questa parte del video l'avevo registrata ieri ma non la trovo più nella scheda di memoria quindi la rifacciamo. Due parole solo sul, sulla che uso, è veramente molto molto minimale. Allora, la radio. Ieri ho utilizzato lo pseguro l'X 6100 e a parte quel piccolissimo problema software all'accensione, che poi ho capito, semplicemente avevo tenuto, eh, premuto troppo a lungo il, il tasto di accensione, quindi non era un problema software, ma era un, un errore mio. Eh, di solito al posto dello psegro posso usare lft 817 o il Kilo November Quebec 7A, quell'apparato molto molto minimal. L'antenna, il dipolo, eh, in configurazione invertita, b-banda, il cambio di banda viene eh, effettuato con agendo su questi due piccoli interruttori, con i suoi bei picchetti che se eh, no non si riesce a stendere. Eh, sistema di alimentazione io utilizzo questa è una batteria ad uso motociclistico eh, ioni di litio eh, ha un'ottima autonomia bella robusta ha un indicatore grafico luminoso eh, dello stato di carica e sulla linea di alimentazione io pongo sempre un fusibile non si sa mai il cavo quassiale è un R. 118, è un pochettino rigido, sono 10 metri di cavo, sono anche troppi ma almeno ho modo in, in attivazione in sorta di trovarmi un posto per me riparato che so dal vento e posizionare l'antenna nel, nel modo migliore. È considerato che il vertice dell'antenna è a circa 5 metri da terra ed è sostenuto da questo palo pesante, corto e circa 60 cm, compatto chiuso, della Dixwire e il suo bel puntale che è molto molto pratico. Non è altro che una bacchetta di ferro con due semi per contenere il palo di vetro resina. Mi dispiace perché il video di ieri in cui illustravo l'attrezzatura si è perso. Frequenza in uso? Siku, Siku, Siku, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Siku Sota. Italia Norvegia 3, November Juliet Bravo. Italia Norvegia 3, November Juliet Bravo, 5-9 QSL. Grazie, 73, referenza SOTA Italia Eco Romeo 075. Ciao, grazie. Italy November 3, Alfa Delta Florida. Eh, Italy November 3, Alfa Delta Florida. 5,9, QSL? Sì, QSL, buongiorno, per te. 5,7 qua in North Italia, in Alto Alesi. Grazie mille, ciao. Roger, Roger, ciao, ti ringrazio, un piacere risentirti. A referenza SOTA Italia Eco Romeo 075. Ciao, buon fine settimana. Roger Oscar Eco Free Germany Germany Sierra 5-5 QSL Delta Tango. Eco Alfa 2 Delta Tango <ride> Eco Alfa 2 Delta Tango Ciao Manuel Come potresti mai mancare? 59 QSL Mike <tossi> Uh, Roger I copy Sierra 57 Mike Sierra Stroke Portable is correct Florida 5 Japan kilowatt kilowatt uh, Bonjour my friend Florida 5 Japan uh, kilowatt kilowatt uh, Roger avanti India Lima Foxtrot 057 India Lima Foxtrot Roger Oscar Eco6 Golf November Delta, hai copi Delta Charlie 5, Golf Mike, Delta Charlie 5, Golf Mike, QSL. Ecco Alpha 3, Ecco Victor Lima, 5'9", QSL. Hotel Bravo 9, Hotel Bravo 9, over. Hotel Bravo Zambe 9, America Coatibala Honolulu. Alpha Golf Hotel, come go è? Italia Whiskey 3, Alpha Golf Ontario. Ok, Italia Whisky 3, Alpha Golf Ontario, QSL. Oscar Eco 7, Alfa Giulia Tango, 5-9. India Uniform 1, Kilo Golf Sierra. Oh, India Uniform 1, Kilo Golf Sierra. Molto educato, eh. Molto educati quelli con uniforme nel col. Eh, ti ho spaventato, Italia Uniform 1, Kilo Golf Sierra. Avanti, 59 Sì, buongiorno a <ride> No, no, no, eh, il, il mio era un complimento, eh, sincero. è sincero, c'è lo spelling del, del nominativo, perfetto. K2 uniform Mike Eco. Allora, Italia Kilo 2 uniforme Mike Eco 59. Italia uniform 3 november november uniform Roger Italia Uniform 3 November November Uniform 59 QSL. Ok, Italia Zulu 5, Delta Kilo India 59. Italia Whisky 5, Bravo November Canada. Allora, Italia Whisky 5, Bravo November Canada, QSL? Uh, please correct my call. Italy Zulu 4, Victor, Victor, Queen Sierra. Victor, Queen Sierra. Victor, Queen Sierra, QSL. Uh, your report is 5859. Uh, 5859. Uh, uh, uh, please repeat your call. Thank you. Roger, Roger, Roger. My call is Yankee Oscar 6, Sierra, Mexico, Portable. And the reference is Yankee Oscar Echo, Charlie 569. Yankee Oscar Echo, Charlie 569. QSL. QSL, QSL, my friend. Uh, thank you. Bye bye, 73. Very good. No, no, è consentito Sierra Alfa 4, bravo, Lima, Mike, 5-9, QSL 5, good afternoon, thanks, 5-9 Your report is also 59, 5 thanks Thank you to you, my friend, bye-bye Sì, cusota, sicusota, cusota We've got 6, Hotel Whiskey Golf 6, uh, November Hotel Whiskey, is correct? Correct. IZ4VQS Portable, Golf 6, November Hotel Whiskey. Name is Pete, Papa Echo, Echo. You are 5-5, West Midlands, Central UK, roger. Roger Roger my friend Pete my name is Alessandro your report is 59 reference sota italy eco romeo 075 qual mike 7 complete your call QSL, QSL, my friend, Mike, 7, bravo, India, Alpha, 5, 5, QSL. Sierra, Victor, 3, India, Eco, Golf, Alessandro, 5, 7, 5, 7, QSL. QSL, your call, Sierra, Victor, 3, Italy, Eco, Golf, is correct. Roger, Roger, Alessandro, Sierra, Victor, 3, India, Echo Golf, Your signal report is 5.07, my name is Dinos, my name is Dinos, uh, QSL. QSL, QSL, thank you, 73, Calispera. Yeah, Sierra, Papa 9, Tango Whiskey, 5.9, QSL. E Roger, Ontario, Milano 1, Ancona, Xilofono, 5.9, QSL. India Eco Tango over. Foxtrot 5, India Eco Tango 59 for you. Thank you, my friend. Foxtrot 5, India Eco Tango 59. Thank you. Bye bye, 73. Bye bye, 73. Sikusota, Sikusota, Sikusota, Italy Zulu 4, Victor Kebexerra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Kebexerra, Portable QRP, Sikusota. Avanti summit to summit. This is Sierra 56 Kilo, Victor Juliet, Portable, Sierra 56 KW, Victoria Giovanni portable. Over. Roger Roger Sierra 56 Kilo Victor Giuliet 59 Reference Sota Italy Eco Romeo 075 QSL Roger Roger, Hotel Alfa 7, Whisky Alfa, 5x5, QSL. extra Italy 3, Ontario Mexico 1, Ti piace il short, eh? E solta, solta sopra